e benvenuti nel mio primissimo video su youtube perché e sì ho intenzione di lasciare diciamo il minuto 3 minuti massimo di tiktok per passare a video che arrivano anche 10 15 20 minuti ciascuno nuovo social nuova avventura e con questo video diciamo che intendo spiegarvi un po' Cosa vedrete su questo canale, cosa porterò ai miei contenuti e in generale come si svolgerà questa nuova avventura appunto. Eh, iniziamo subito quindi... SIGLA! Ok, io le intro decenti non le so fare perché Adobe diciamo mi odia e crash ogni volta che provo a farne una. Davvero non mi capacito del perché, eh, ho solamente craccato... Almeno una ventina di tuoi programmi, per favore dimmelo perché non lo riesco a capire. Comunque, eh, all'in. Innanzitutto, porterò principalmente due serie. La prima, che si chiama Dark Web. <s elves> sì, lo so, il gioco di parole è un po' una merda. Però, con questa serie vi porterò ad esplorare le parti più. Nascondite. Che sto dicendo. Allora, con questa serie. Uh, ci non so parlare. Allora con questa serie vi porterò ad esplorare i misteri più interessanti del mondo animanga e dei videogiochi Sono forse tra i primi non nel campo dei videogiochi ma nel campo animanga a portare questo tipo di contenuti quindi spero davvero vi piacciono, altrimenti capisco perché non li abbia mai fatti nessuno. Chiaramente non posso fare tutto da solo, perché anch'io ho una vita. Quindi se conoscete qualche leggenda su qualche videogioco, su qualche anime, su qualche manga, alquanto interessante, io vi lascio qui sotto il mio Instagram, se volete scrivermi o la mia mail, voi scrivetemi da una parte, dall'altra, come voi, come vi è più comodo, come volete. E io proverò a portare video un po' su tutte queste cose un po' creepy, creepy pasta leggende cose così passiamo ora alla seconda serie uh, la seconda serie a dirla tutta non ha nemmeno un nome perché sì, sono pigro e non sapevo darle un nome perché già il primo ha un nome che mi sparerà in testa solo per lo schifo che ho creato quindi diciamo che fare il bis non era proprio quello che intendevo fare eh. diciamo che sarà una serie di video un po' o tanto randomici in cui vi porterò magari notizie dal mondo animanga, notizie dal mondo dei videogiochi. Quindi, insomma, i contenuti della prima serie, ma senza lo sfondo horror. Quindi, magari, che ne so, l'uscita di Stone Ocean, che è molto vicina. Anzi, forse pure domani, non so pubblic quando pubblicherò questo video. <tossimil> Comunque, questo canale, insomma, sarà... Vero... <ride> Ricco di eh, tantissimi contenuti interessanti che spero, diciamo, possano piacere. Vi porterò quello che mi piace fare e spero che voi lo apprezzerete. Non sentite, tipo, il bisogno di iscrivervi? Premere quel bellissimo bottone rosso che c'è qui, che è enorme? Eh, sai com'è, è molto bello, no? Ma sai che se lo clicchi succede anche una magia? E se clicchi la campanella a fianco... Fantastico. Vabbè, insomma, cazzate a parte, trovi tutti i miei social qui sotto, e niente, il video di presentazione del canale, diciamo, termina qui. Io vado a registrare un altro video che posterò tra una settimana, che sì, per ora il ritmo di pubblicazione sarà un video a settimana, altrimenti io non vivo più. Eh, e niente, noi ci vediamo a un prossimo video. Arrivederci.